Io immagino che, insomma, sono dei, dei ragazzi che magari gli piace, gli piace il cazzo, però... A me non mi piace, però a tutti quelli omosessuali gli voglio mandare un bel bacione enorme virtuale a tutti. Un bel bacio enorme a tutti. Basta, basta, che dopo ci, credo, ci credono pure.